Traduzioni. Uno sforzo più intenso deve essere compiuto per estendere la diffusione della nostra letteratura in ogni regione del pianeta. L'avvertimento deve essere dato in tutti i paesi e a tutti i popoli. I nostri libri. I nostri libri, perciò, devono essere tradotti e pubblicati in molte lingue. Dovremmo molteplicare le pubblicazioni sulla nostra fede in inglese tedesco, francese, danese, norvegese, svedese, spagnolo, italiano, portoghese, eccetera. Gente di ogni nazionalità deve essere illuminata e istruita per essere in grado di collaborare con l'opera avventista. Le nostre case editrici devono fare tutto quello che è in loro potere per diffondere nel mondo la luce del cielo. Si dovrebbe esercitare la massima cura nella scelta dei membri per la commissione del libro. Gli uomini che sono chiamati a esprimere un giudizio sui libri presentati per la pubblicazione dovrebbero essere pochi e ben scelti. Si dovrebbero scegliere quegli uomini che sono guidati dallo Spirito di Dio, uomini di preghiera, uomini che non esaltano se stessi, ma amano Dio, lo temono e rispettano i fratelli. Non confidando in se stessi, si lasciano guidare dalla sapienza divina. Per questa ragione, essi sono idonei ad assolvere l'importante compito che è stato loro affidato.